Come potete vedere ragazzi ora che attivo il turbo c'è cioè veramente...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 in arena però avevo visto un video iniziale di Fortnite nel quale praticamente veniva annunciato questo nuovo gadget che si poteva aggiungere alle armi e creare dei veri e propri monster truck. Era allora che cambiassero un po' i veicoli Perché le auto erano diventate piuttosto inutili E l'hanno fatta in una maniera Veramente figa ragazzi Le ho provate ragazzi queste auto Monster truck e sono veramente utilissime E cambiano molto Lo stile di gioco da adottare ora Specialmente per una cosa veramente importante Che poi vedrete durante il video Non voglio farvi altri spoiler Vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto E soprattutto di attivare la campanellina Se volete link in descrizione per quando andiamo in live e niente ragazzi vi lascio al game GG. Ragazzi ho scelto l'Easy Lake perché uh, Le zone come queste in realtà assicurano spawn di ruote per le auto Praticamente in maniera quasi certa Anche in realtà le strutture sulle quali potete saltare qui gli pneumatici vi assicurano la possibilità di trovare qualche volta Delle m, altre ruote da utilizzare poi sulle auto Qui sfortunatamente non c'era la chest Ci sono altri nemici in zona ragazzi Appena si libera un po' la situazione Andiamo a riprendere le ruote per poi montarle sulle auto Bella bro, bella per te Grazie di avermi fatto entrare, anche se non era tua intenzione. Wow, io, io, un senso di ragno, vagamente me l'aveva fatto sentire. Godo, godo, ti clappo, ti clappo, ti clappo, bravo, bravo, bravo, bravo, molto bravo. Tra l'altro, qui. Anche in questo piccolo garage ragazzi c'è un altro spawn fisso della ruota Un'altra ruota qui che si può tenere Volendo anche qui Infatti ne abbiamo tenute tre stavolta siamo stati molto fortunati Una cosa che volevo farvi notare ragazzi La ruota fondamentalmente il pneumatico non permette di sbloccare le auto che ci sono qui uh, di solito bloccate Sarebbe stato molto figo se l'avessero fatto Avrebbero reso l'oggetto molto più utile di quanto in realtà non sia già Scialla peccato magari lo faranno in un prossimo aggiornamento che dire Le ruote le vorrei applicare su una Lembo Possibilmente perché una sicuramente delle combo più forti oltre al furgoncino con uh, la ruota perché in quel caso diventa Tutti gli effetti un monster track. vorrei appunto Trovare una lembo mi faccio un altro giro in zona Perché in realtà ci sono degli spawn Fissi a Lazy lake nel caso Non lo trovassimo poi cambieremmo zona e amen Tra l'altro vi dico ragazzi che Le ruote funzionano anche sui camion In questo caso infatti Fanno un effetto molto figo perché Diventano letteralmente enormi E poi forse insieme ai furgoncini creano Veramente l'effetto monster track. vi faccio vedere Un paio di funzionalità in primis Ogni volta che andate magari su una Altura o che comunque riuscite a fare Un salto veicoli che utilizzate Ragazzi rimbalzano Veramente tanto infatti non subiscono danno Però hanno questo effetto comunque un po' ballerino Che potrebbe destare un po' di fastidio In alcuni casi ha molto drippa Ragazzi questo camion così tra l'altro Ma la funzionalità più figa ragazzi ora ve la faccio vedere Vediamo Sì ragazzi anche il camion riesce a scalare le montagne. Questa ora non era ripidissima. Ma vi assicuro che a prescindere da quanto una montagna sia ripida, le ruote permettono letteralmente di scalarle. Senza molti problemi. Per esempio io qui ne approfitto. Faccio al... Non faccio al volo benzina. Non faccio assolutamente al volo benzina. Non è mia intenzione di fare benzina. È un botto? È un fan? È un botto. Ok, va bene. Rip. Dicevo, dicevo Qui dovrebbero esserci Come vi avevo fatto vedere prima tutte le ruote Direi di fare subito la nostra lembo Al volo Nammo Ok Perfetto ragazzi ce l'abbiamo La lembo la più forte di sempre Vedo un attimo il loot di sto tipo. Tizio Dato che sta utilizzando l'arco Io ne potrei approfittare. Ok All'arco esplosivo Dovrei approfittarne per pusharlo con... Lo faccio Puscio con la lembo Ho solo paura che lui me la possa fare esplodere da un momento all'altro Dai lo metto sotto, lo metto sotto Ok, a posto Ho rischiato, ho rischiato Ma ne è valsa la pena, è stato divertente La safe sta correndo Però con la nostra lembo non dovrebbe essere un problema Vi faccio vedere come si comporta anche sull'asfalto No mi ha solo messo sotto Cioè a caso mi ha messo sotto così per sfizio Al volo andiamo un attimo sul, no, sul non asfaltato ragazzi Sullo sterrato E come potete vedere l'auto comunque si comporta molto molto bene Molto più di come faceva prima ovviamente Le ruote da track ragazzi veramente creano un ottimo vantaggio Ok vi faccio vedere subito ragazzi il fatto che La Lambo molto più veloce letteralmente riesce a scalarsi le montagne come se nulla fosse E anzi ho deciso Facciamo così Salgo proprio su una delle montagne più ripide Esclusivamente con la Lambo se riesco Probabilmente utilizzerà un po' più di benzina Per fare questa cosa Come potete vedere ragazzi Ora che attivo il turbo Cioè veramente È, è, è peggio dei cavalli di Skyrim ragazzi Ma questa cosa va contro ogni legge fisica Mai esistita sulla faccia della terra Questa cosa a livello di attrito Non, non ha letteralmente senso Veramente ragazzi no. Ma sembra di giocare GTA con i trucchi Più che altro Fermati, fermati, fermati, fermati Grazie Andiamo dai Con la nostra bella lemba Non ti schiantare Vabbè Ci sta Ci sta nonostante l'abbia presa di muso Si è fatto poco danno Palissimo Continuerà a scappare Perso di vista Ce ne sono due uguali? Eh beh grazie per la versione verde Con tutta la benza Molto gentile No non entrare in safe Non è il caso ora che la safe secondo me me magna Che altro quasi qua Non cade Fì. Questa cosa anche è anche contro la fisica Ormai non, non c'è più una cosa in questo Fortnite Che abbia senso logico Però va bene Devo vedere se riesco a far cadere qualcosa per curarmi Qualche oggetto interessante Dai un fight Vabbè Ok forse era un fight fatto inizio game Tu sei distrutto Sei Veramente è morto stavolta Non osare Non osare non scherzare. non scherzare Non scherzare Non scherzare Non ti permettere Possono tranquillamente rispondere Da un momento all'altro Perché comunque Come loro lo devono andare in safe Ci devono andare pure io Ok A poco a poco un colpettino alla volta Questi ce li facciamo male guys Ok forse ci fanno male anche loro Lo ammetto Me lo merito È rimasto sotto, è morto È rimasto sotto, bravo, Gigi. No, è morto, raga Bella, vinta così Va bene, GG dude Vabbè raga comunque era una partita principalmente per farvi vedere Le funzionalità della nuova Lambo E comunque ci è servita durante tutto il game Quindi va bene così Ok ragazzi quindi l'avete visto Era un video molto chill, molto veloce Proprio per farvi vedere tutte le nuove funzionalità dell'auto Poi ci siamo riusciti a portare una vittoria a casa e tanto meglio La cosa principale ragazzi Della funzionalità di questi Monster Truck È la possibilità di scalare le montagne Veramente in pochissimo tempo Nel caso infatti ragazzi stiate con la safe alle spalle E non possiate girare Torno alla montagna utilizzare i monster track per scalarle è veramente molto utile E rompono totalmente gli equilibri di gioco Così come anche la possibilità di andare sullo sterato con una lembo ragazzi Non è roba da poco Quindi niente boys fatemi sapere voi cosa ne pensate Invece di questi monster track vi ricordo solo di iscrivervi al canale Quasi in cui non l'abbiate ancora fatto Di attivare la campanellina E noi boys ci becchiamo alla prossima